allora, intanto vediamo oh, allenarsi alla paglia ahimè è più difficile che tirare al bersaglio normalmente invece cosa succede? arriviamo in palestra o vi chiedono cosa faccio? tiro o metto una visuale conto i punti per carità, bellissimo giocare all'arco anzi dopo una giornata di lavoro andare a tirare due frecce non fa che bene da rilassare diverso è se noi abbiamo previsto di aumentare la nostra prestazione di qualificarci campioni italiani eh, di arrivare fra i primi tre al campionato regionale cioè porci poi un obiettivo realistico per la nostra capacità insieme al nostro fruttore e questo vuol dire affinare la nostra tecnica e la nostra tecnica, un buon metodo per affinare la nostra tecnica è quello di allenarsi alla paglia E allenarsi alla paglia è estremamente difficile estremamente complesso non è solo una sola ginnastica che normalmente purtroppo viene utilizzata così come una ginnastica di tiro o di riscaldamento invece è un'occasione per affinare eh, i propri punti forti che metterà a posto i punti deboli allora <coughs> ci sono due fasi per allenarsi alla paglia allenare la tecnica e allenare le sensazioni mentali ovviamente le due cose è meglio non farle insieme è meglio farle in modo diverso poi insieme le possiamo fare quando abbiamo avversato Allora, nella prima fase normalmente io alleno la mano dell'arco e il rilassamento del polso. Devo fare le cose in modo metodico, cioè non è che posso tirare la paglia e fare tutto con un bel tiro contemporaneo, non è un buon metodo per imparare a fare bene le cose. No? Ce lo insegna il metodo per suonare la chitarra, per dire non è che per imparare a suonare la chitarra comprate lo spartito. Leggete, no? imparate a leggere le note e poi guardando lo spartito crediate di suonare la chitarra? Non funziona così, no? Prima dovete avere destrezza, aumentare la vostra destrezza sulla, sulla chitarra, eh, capire con le pressioni, capire un sacco di cose, dopodiché potete utilizzare lo spartito. La stessa cosa vale per il l'arco, Quindi, io devo fare usare un po' di metodo. Allora, prima di tutto devo utilizzare il polso, il polso va rilassato, il polso vuol dire che quando io rilascio la freccia il polso deve rilassarsi ulteriormente, in questo modo. Qua. Non è una vera e propria esplosione, ecco, attenzione non è da intendere con l'esplosione, io vedo degli archi nudi che esplodono, no, non, non è conveniente farlo, non, non è conveniente, è meglio non farlo deve essere come una foglia in cui è piena di neve che la neve cade e che la foglia ritorna nella sua posizione originale tutto, tutto deve essere naturale quindi questa posizione qua io mi guardo la mano guardo la mano sono, guardo la mano e tiro la mia freccia guardo la mano e tiro la mia freccia la rilascio, il polso si rilascia lo potete fare anche senza dragona vedete che non mi cade l'arco la mano è completamente rilassata Ovviamente lo faccio in ancoraggio, metto la dragona e devo fare guardandomi la mano. Perché guardandomi la mano? Perché guardandomi la mano mi concentro su quest'azione e cerco di rilassare il polso all'istante, come tutte le cose ci va tempo, fatica, sudore e forse anche me qualche lacrima. Però eh, se volete proseguire questo l'ho fatto. Quindi, rilassare il polso, dopodiché, dopodiché, mi concentro sul rilascio. Quindi se finora ho rilasciato in questo modo qua. Allora mi impongo con uno specchio, se non c'è, che non è tecnico, eh, che posso averlo a mia disposizione in continuazione, prendo uno specchio, in tutte le società dovrebbe esserci uno specchio da potersi mettere davanti da guardare lo specchio e da rilasciare, no? Sì e così via, si tira la freccia, minimo 36 frecce per 6x6, 36, da una parte, 6x6, 36 dall'altra. Se siamo in un angolino della palestra possiamo anche utilizzare dei ritmi di tiro diversi da quelli che sono quelli che raccolgono le frecce, non c'è bisogno di tenere gli stessi ritmi, possiamo, si fa in fretta. Quindi possiamo avere un paglione in tutte le palestre del mondo, ci sono dei paglioni montati sull'otelli, lo sapete no? In modo tale che uno se lo può spostare velocemente, anche lo stesso arciere lo può fare, metterselo a tre metri, non dare fastidio a nessun altro che possa andare a prendere le frecce e posso continuare tranquillamente a tirare stando in sequenza. Poi posso fare quella famosa azione. Sono in espansione, attivazione, attivazione, attivazione, attivazione, non importa come farò mano o braccia, ma sono concentrato sull'attivazione sull della senso e sugli allineamenti del senso della spalla, dell'arco. E poi tiro meno frecce. Non so, una vorrei sola, una o due. Se voglio, cercando di fare tutte e tre le cose contemporaneamente, senza pensarci e do, dopo ogni tiro ovviamente analizzare oppure uno, uno, uno. ok? pensavate forse più facile? Lucio posso dire un certo questa parte qua all'inizio è fattibile con un qualcosa tipo c'è cioè un elastico montato no, sull'arco? Assolutamente no. Solo con, con quello serve solo a me per non morire. <ride> sì. Non, anche sì. Sì. non, non deve esistere nessun altro. niente. Allora, se la, la, la forza dell'arco deve essere commisurata all'arciere, né più alta né più bassa. Facilmente gestibile dall'arciere. Che è il 50% della forza massimale. punto se io utilizzo un arco che è il 50% della forza nazionale posso fare tutto quello che posso fare e deve avere la forza giusta non deve essere né troppo debole né troppo poco perché i muscoli vanno impegnati nel modo giusto devono essere percepiti nel modo giusto deve essere il 50% della forza massima dinamometro io tiro 33-34 litri perché questo è il mio corpo permette di avere al massimo questo livello qua per essere gestibile facilmente in modo confortevole ricordiamoci sempre che nell'arco nudo il comfort è essenziale se no ok fino qua tutto ok qua non abbiamo ancora inserito pensieri all'interno la seconda fase invece è quella dei pensieri, quindi lascio in completo automatismo sul conscio tutti gli elementi della prima fase, inserisco delle visualizzazioni, allora anche quelle delle visualizzazioni e eh, bisogna allenarle un pochettino perché non è così semplice effettuare delle visualizzazioni, però intanto senza pensare a cosa posso, devo fare posso immaginarmele nel cervello mentre le sto facendo, questo è un buon inizio per innescare delle visualizzazioni. Quindi, mentre io sono in questa parte qua, sempre alla taglia, io non, non penso a cosa sto facendo, ma sto visualizzando come se fosse un altro a tirare. E' un, un inizio di effettuare una visualizzazione. La seconda fase di visualizzazione è quella di farsi fare dei filmati. Poiché io sono dell'avviso che i filmati degli arcieri servono di più all'arciere che non al proprio istruttore perché il proprio istruttore in me, la maggior parte non è minimamente in grado di analizzare cosa sta succedendo se non grossolanamente quindi ci andrebbe almeno un corso la, la formazione quadra dovrebbe insegnare trovare un sistema per insegnare bene e ci, ce l'abbiamo eh chi sa farlo bene a osservare, a osservare. ce l'abbiamo c'è chi sa fare bene queste cose qua e questa sarebbe una buona occasione perché la maggior parte degli arcieri non sa come guardare o cosa messaggio facendo. che mi stai dando che ah, mi devo dare da far, eh. quindi è molto importante la visualizzazione perché la visualizzazione innesca quella serie di pensieri che fanno andare in modo subconscio, io vi permetto sempre di dire un po' come guidare, no? perché anche guidare alla fine non è una serie di azioni fisiche, è una serie di pensieri che si innescano man mano che stiamo facendo il Quando noi vogliamo cambiare marcia, non è che pensiamo a cambiare marcia, si innesca un pensiero istantaneo di cambiare marcia e la marcia viene cambiata in modo naturale. La stessa cosa, ragazzi, funziona con il tirbolante ma funziona, bisogna crederci a questo e bisogna coltivare questo non è il... la maggior parte di voi e dei vostri arcieri fa esattamente tutto il contrario di quello che dovete fare e cioè, in allenamento tira in modo tranquillo e fa un sacco di punti in gara fa mille controlli e non fa più punti ma ha fatto, fatto il contrario in gara deve fare mille controlli, mille messe a punto mille verifiche e poi in gara in allenamento, in allenamento, in allenamento. In allenamento e poi in gara via in scioltezza anzi non vedo l'ora di andare in gara perché sono sicuro di saper fare bene le cose e come i ragazzi, cosa dico sempre i ragazzi quando se devono essere interrogati e so bene la mia lezione la so, la so bene ma non vedo l'ora che, che, che il professore mi chiami a, a, a dire non posso essere impacciato non posso essere in ansia, perché lo so fare, sono in coco, sono, sono tutto, so bene, ho fatto bene. La stessa cosa nel tiro con l'altro, se io ho inserito bene tutto, quando sono sulla linea di tiro non posso essere in ansia, devo innescare questo circolo virtuoso. Perché ho una base solida della piramide? Certamente. Quindi molto importante che i vostri voi i vostri allenatori tecnici, facciate i, i filmati ma, le fa, ma servono agli arcieri le dovete fare vedere agli arcieri e dovete innescare negli arcieri questa visualizzazione di come tirano di come tirano bene e di fargli capire che questa, questo filmato vi servirà poi per innescare tutti questi pensieri durante, durante il tiro non so allora, che scia di voi per dire sciare. Sciare. Eh, sciare è uguale no? se voi vedete sciare istantaneamente quando sciate si innestano dei pensieri che vi fanno fare dei movimenti non sono i movimenti che creano i pensieri ma sono i pensieri che creano i movimenti oh Però dovete fare queste cose qua. allora Ferroccio per dare non perché faccio parte della formazione grave la verità è che non so il Liguria, parlo per la mia Liguria i tecnici non sono ancora preparati per questo perché in Liguria è stato fatto un lavoro del genere sbagliato per gli arcieri e non per i tecnici ed è morto lì cioè io per fare determinati tu mi hai insegnato qualcosa ma se poi non mi alleno ed è successo questo. Però ci sono tanti software molto interessanti che sarebbero. Eh, no, no, no. Ci vuole oggi quello che tu stai dicendo non ho mai visto un'attenzione dei tecnici come oggi. E' inutile che vanno sul signor Google, che c'è tutto su Google, tutto è diverso. È diverso. Cioè, in quello che tu oggi stai dicendo c'è l'energia. C'è l'esperienza come sì. arciere, come tecnica e come docente. Certo. Quanti ce ne abbiamo in Italia? Tu hai detto: Ce n'è uno che può insegnare questo. Sì. Si è pronti? No. E lo dico per formazione, qua è no, perché vogliamo fare. Non riusciamo ancora in, in due anni a fare un corso di aggiornamento perché c'è un livello di tecnici qua, un livello qua, poi c'è l'intermezzo. Questi di qua cosa li chiamiamo a fare? Che a fare, a Roma non serve, però anche tu dovresti entrarci dentro no? va bene, detto ciò andiamo avanti eh, quindi nome, molto interessante anche il nome di questi software Sì, guarda, sono tutti software eh, ti regolate ma non ho inventato niente cioè, i software che utilizzano per il golf Vengono ecco, soprattutto utilizzare adesso ce l'ho, eh? adesso poi te lo dico, ricordo il corso di chi lo vede è possibile. Sì, ma ce ne tanti. Però, se te guardi eh, su, su Google, questi software di tecnica del golf ce ne sono veramente: ma ah, ci saranno. Ne hanno fatti anche per il tiro con l'arco, ma non sono validi come quelli per lavoro. Perché hai la possibilità di mettere. Due, due filmati a fianco, di due tiri diversi, con le linee di forza, e gli angoli che vengono, che vengono effettuati da una parte all'altra, è molto molto molto, molto, no, molto interessanti, e quello. sono stati inventati per i golfe, affinati, e per il tiro con l'arco vanno benissimo. Messaggio. Non la c'è fa come un film con un film con nero che non mi vabbè ma io so sul gol praticamente era contratto il suo angelo custode e c'è a un certo punto una parte del film dove praticamente lui gli dice tu devi solo vedere e io l'ho abbinato molto al tiro colato. aspetta, se abbiamo tempo parliamo di questo ma no <ride> Mi qualche chicca, fa parte del programma no, fa parte del programma se, se, parte... se c'è per... allora, molto importante quella dei filmati che non abbiamo... dobbiamo fare tante cose interessanti scarlata, amici. molto importante quella dei filmati, che le vediate con i vostri arcieri o che le vediate voi se siete arcieri perché questo, innesca veramente questa serie di cose interessanti. Quindi cosa faccio durante tutte queste belle cose? In ancoraggio, prima del rilascio, mi, mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale. Questo dovete fare alla paglia. Dopo essere immaginato una perfetta espansione, mi si forma nella mente il perfetto postulato, dopodiché rilascio la mente. Allenamento, anche allenamento specifico sulle, sugli, sui pensieri che devono ruotare quindi è molto importante che alla paglia questo venga fatto perché poi quando sono in gara deve essere tutto automatizzato ma, ma se voi avete fede funziona ha funzionato guidando cioè ci pensate più adesso alla frizione del freno no Almeno funzionerà anche è è la certo diventare pilota di formula 1 è la loro roba ok però intanto cominciamo Paziente, essere... non far cazzo, per conto scul, per conto io, lo diciamo sempre, mi spiace. non dovete pensare, dovete lasciare finalmente. La eh. Allora, in quest'ultima mezz'ora, perché la mira la affrontiamo poi oggi pomeriggio, facciamo questo cenno semplice, visto che abbiamo parlato di questa visualizzazione anche qualche cenno di sì, ehm, atteggiamenti mentali per quanto riguarda il gioco che sono poi importantissimi, no? specialmente l'arco nudo eh, l'atteggiamento mentale è, è molto importante, anche no? per non entrare è tanto facile sbagliare l'arco nudo quindi l'assioma scolpito nella roccia ma per tutti gli sport è così no? questo è l'assioma dello sport crederci è il miglior modo di vivere perché vedremo che specialmente negli sport di questo tipo dove non c'è una squadra no? il closet skill no? è a circuito chiuso il tiro con l'arco, è molto importante quello che ci immaginiamo la nostra immaginazione perché la nostra immaginazione crea la nostra realtà, la nostra realtà creata dalla nostra immaginazione fa sì che tutto funzioni nel modo migliore possibile, non che funzioni e vinciamo i campioni italiani, ma che funzioni nel modo migliore possibile, quello per cui ci siamo allenati perfettamente in gara, quindi in allenamento, quindi in allenamento portiamo la sicurezza di quello che abbiamo fatto. La L'allenamento mentale, che adesso vediamo, ci permetterà di mantenerlo, di crearci questa località. Vi faccio un piccolo esempio. Eh, ogni tanto vedete degli sport estremi, ormai si vedono per televisione questi sport estremi, no? si vede correre, ultimamente ho visto fare Cervigna, Cima del Cervino e ritorno in 4 ore, no? tutto di corsa, andate e ritorno e uno dice, ma è matto quello perché corre dove uno ci mette due giorni per andare e tornare e fa tutto di corsa e salita in discesa oppure vedo andare in bicicletta sulle, sulle, sulle cime delle montagne allora vi faccio un esempio in effetti se le persone non rischiano Zero. Il rischio è zero, il rischio è zero, ok? E vi dimostro perché: se noi abbiamo un fossato di un metro, ok? Abbiamo il fossato di un metro. Chiunque di noi, a meno che, non proprio, ahimè, non proprio tutti, però, ahimè. Possiamo attraversarlo, ok? Quante probabilità abbiamo di cadere all'interno di quella fase lì? Ve lo dico io, zero. È zero, le probabilità sono nulle. Perché se poco a poco io mi concentro, sono concentrato, le probabilità sono zero. Se questo Anziché esserci in pavimento, ci fossero mille metri di strapiombo, ok, la mia percezione della difficoltà è enormemente diversa. Ed è del tutto diversa, ma la realtà è identica, assolutamente identica: è dovuta solo al mio allenamento mentale. Solo il mio allenamento mentale fa sì che esclude il per questo tra virgolette pericolo. Cioè, il pericolo è quello che mi suicido allora sì, qualsiasi eh, ponte può uccidermi io non attraverserò più nessun ponte però effettivamente una cosa di questo genere che ci sia mille metri o che non ci siano mille metri è assolutamente ininfluente dal punto di vista della realtà se io col mio allenamento costruisco questa realtà io non ho più nessuna difficoltà la stessa cosa vale per un atleta come Killian uh, Johnnet o, o una, una, uno che va in mountain bike sulle cime delle montagne. Se sì, io sono allenato, perché ovviamente se uno è bravo, è allenato a correre con la bicicletta su una cosa stretta così e non debordare perché è bravo a farlo, è, è ininfluente che sia a mille metri d'altezza o per strada, è assolutamente ininfluente. Sì. O oh, deve passare questo messaggio? Eh? È influente perché la la è la stessa bravura che ho io ad attraversare un metro. Ovviamente, per un grande atleta come può essere eh, Kilian eh, che è in grado di correre sulla, sulla cresta di una montagna, per lui è influente che questa cresta abbia mille metri di ghiaccio da una parte di è influente perché lui sa fare bene quello come esattamente come io attraversare un metro. Quindi, la realtà costruita. La realtà costruita su un'azione da fare è basilare, per rendere possibile il massimo di quello che, che è la mia prestazione, quindi è molto importante la costruzione della propria realtà sul, su quello che sappiamo fare, concentrarci, crederci, quindi il fede, la fede è basilare. Vediamolo, come vincere l'ansia e la paura? ma se la paura si vincono migliorando la percezione di sé attraverso l'auto efficacia. Quindi io devo essere, avere la percezione vera di quello che so fare. La percezione del mondo esterno, avversario e campo di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà, ma una conseguenza, di vere, di, conseguenza del lavoro di costruzione del nostro cervello. Sappiate che, Vedere per credere il nostro cervello non è in grado di farlo, perché il nostro cervello ha per il mondo esterno solamente pochi centri neuronali, pochissimi, pochissimi, tutto è costruito, tutto il nostro cervello è costruito per mantenere in vita l'abitacolo, tutto quello che è verso il mondo esterno è, sono azioni facilmente condizionabili e autocondizionabili, ma molto molto facilmente. Una maestro di questo, il maestro di questo, ce l'abbiamo infitato, che è Giuseppe Vercelli, che vi invito a leggere il suo libro.